Allora, l'ultima mezz'oretta facciamo qualcosa di un pochino più rilassante, Qual qualcosa di un pochino più rilassante, anche perché non è, anche se fa parte del programma del corso di aggiornamento e approfondimento, però non fa parte comunque della colonna. Però eh, è bene che comunque gli istruttori conoscano anche un mondo un pochettino diverso da quello che è il mondo laico dell'arco nudo. E quindi che ci sono anche tiratori che eh, a torto, a ragione, consapevolmente o inconsapevolmente, eh, falsi, veri, eh, reali o irreali, dichiarino di tirare in modo del tutto istintivo e quindi senza nessuna collimazione iniziale presente o futura e quindi, non so, indicando col dito indice eh, quel punto, indicando col dito indice la freccia va in quel punto no, magari l'idea potrebbe essere quella conosco perfettamente il mio arco, la mia parabola quindi mi immagino prima del tiro la parabola e quindi non faccio altro che muovere il braccio e vedere dove va a finire la mia parabola che mi sono immaginato. Scoccherò la freccia, la freccia seguirà la parabola che mi sono immaginato e andrà esattamente nel punto da colpire. Anche se può essere ed è, ed, è, ed, è, ed è. visuale in modo mentale un sistema possibile, nella realtà ahimè non è, non è allenabile un sistema del genere. Qualcuno è più portato, qualcuno è meno portato, ma eh, è più un talento naturale che un qualcosa che si può allenare. Ad esempio io posso dire di voler diventare come Pavarotti, ma per tanto allenamento che io possa fare, per tanti maestri bravi che possa avere, non mi avvicinerò neanche lontanamente perché non ho il talento necessario di essere entrato a tanto vergoggiare. Vediamo intanto brevemente questo genere di tiro, l'ho voluto riassumere un pochettino, eh? lo vediamo il viaggio della freccia è magico, affascina sempre l'arciere perché prolunga e sottolinea l'emozione che lo sguardo ha trasportato nell'intimo di lui stesso. Esso costruisce l'unione fra bersaglio e arciere. Questa è una frase, diciamo, del, di, questa, di questa persona che si chiama Giovenale Botta, che ahimè ci ha lasciati improvvisamente, un paio di anni fa che praticava questo genere di tiro in modo molto eh, sofisticato, no? proprio un, un tiro esclusivamente mentale, comunque aveva anche il suo senso e il suo significato. Nell'approccio col tiro con l'arco tradizionale sia l'ombo o l'arco istintivo e sapete che adesso da, dal primo di gennaio non si chiamerà più arco istintivo, si chiamerà arco tradizionale. Quindi arco istintivo non esiste. Il, non sarà più AI, ma sarà AT. Quindi spero che anche sugli e su tutte le cose, vengano cambiate e non esisterà più l'arco istintivo. Anche perché questo parola istintivo dava abito a filosofie o, o sembrava essere più verso il tiro istintivo, invece no, poteva chiamarsi arco pippo o arco cavallo, l'hanno chiamato arco istintivo, che non c'entrava niente col tiro istintivo o con la filosofia legata a questo tipo di tiro. Nell'approccio col tiro con l'arco tradizionale, sia l'ombo o arco istintivo, occorre fare i conti con questa rappresentazione della realtà, molto più intima, è legata ad aspetti filosofici ed introspettivi ed è proprio tenendo conto che dobbiamo sviluppare un buon metodo per fare centro ovviamente nessun metodo sarà efficace fin tanto che non si sarà acquisita una buona tecnica di tiro ma questo è ovvio no? qualunque tipo di tiro istintivo e sappiamo benissimo che il tiro istintivo è nato con la caccia no? è andato con la caccia perché è andato con caccia perché si alza il fagiano pam ammazza il fagiano ok questo è e quindi è un istinto un tiro fluido dinamico un tiro immediato un tiro a colpo d'occhio chiamiamolo come vogliamo ma è si alza il fagiano per quello che si dice con l'arco istintivo si mira ad arco abbassato ho l'arco abbassato, si alza il pagiano, ammazzo il pagiano. Ma attenzione non cadere è un tranello che se è vero come vero che sono cacciatore, non sono cacciatore, io, ma... per assurdo, se è vero come vero che sono cacciatore e che in una battuta di caccia con l'arco tirerò quattro frecce e non devo ferire ma uccidere, perché sennò no non faccio bene il mio mestiere. Qual è quell'arciere che ha quattro frecce da scoccare e farà quattro centri? Solo un arciere di ottima fattura e di ottima qualità. Se no non funziona. Quindi dovrà avere un allenamento eccezionale per diventare un buon arciere istintivo oppure avere un talento eccezionale Arco istintivo e lombò hanno due metodi di tiro molto sfumati tra di loro esiste un primo metodo puro di tiro con l'arco tradizionale che richiede che si usano solo le facoltà di coordinazione tra occhio, mano e cervello un talento che a quanto pare la natura ha fornito a tutti gli uomini oh, ti diamo una pietra o un qualcosa esiste di sicuro non legato esclusivamente al tiro con l'arco è legato a un sacco di antipattori allo stesso modo si comporta la seta che tira con l'arco in modo istintivo guardando il bersaglio da colpire e tendendo rilasciando l'arco senza mirare in modo kosh tutti possiamo essere in grado di operare allo stesso modo come tutti siamo capaci con poco allenamento di lanciare un sasso per colpire una, una pianta o di lanciare la palla al nostro amico. Tac. Naturalmente, riuscire a tirare bene con l'arco istintivo richiede tempo, allenamento e dedizione, ma come del tutto del resto. D'altra parte, riuscire nel tiro istintivo è uno dei piaceri maggiori che può provare un tiratore. Rilassato. Patum! Frecciarò! No, no, no, no. <ride> Cosa fare esattamente? Si tratta di insegnare al proprio cervello, al proprio corpo, e ai propri occhi di lavorare in modo coordinato per raggiungere il risultato voluto, cioè colpire quello che si sta guardando. Cosa significa tiro istintivo? Tirare in modo istintivo è un processo deliberato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 semplificato e facilitato eccezionalmente comodo per convincervi che questo è vero si provi a fissare un oggetto attraverso la stanza poi si chiudono gli occhi e si punti il dito indice col braccio teso verso questo a prendere gli occhi si potrà constatare che il dito sarà indirizzato molto vicino al punto fissato abbiamo coordinato fissiamo quella bottiglia che chiudiamo gli occhi e più o meno indirizziamo verso quella bottiglia questo dimostra che già abbiamo l'abilità di tirare in modo istintivo, corre solo del tempo perché si riesce ad eseguire di essere in grado di eseguire la stessa cosa con altre frecce ovviamente uno dei migliori tiratori su bersagli mobili è stato Howard Hill nel suo, nel suo libro di Cacciatore ci insegna il suo metodo tenendo gli occhi fissi sul punto che voleva colpire mentre osservava la punta della freccia con la visione periferica, che chiama seconda visione, in modo da poter valutare le correzioni da fare in base alla distanza dal bersaglio. Howard diceva che è il metodo più efficace per colpire un bersaglio, anche in movimento. Una specie di gap shooting che vedremo oggi pomeriggio, una specie di gap shooting eh, però più in modo eh, istintivo abbastanza puro. Owardius scrive nell'Enciclopedia del Cacciatore del 1947 che un principiante dovrebbe cominciare a tirare in modo istintivo guardando solo il punto del colpire, già da subito. Solo dopo aver imparato a tirare così può cominciare a guardare la punta della freccia con la visione periferica e a valutare la relazione tra il punto della freccia e il bersaglio in base alla distanza. In questo modo avevo anticipato la tecnica moderna, prima consolidare una buona e ripetibile forma di tiro, poi attivare metodi e strategie di mira. Cosa, mi eh, rivolgo a Massimo che magari è più da quel lato pratico di queste cose qua, ahimè si fa esattamente il contrario, si fa esattamente il contrario. Prima! Le strategie di mira istintiva e dopo la ripetibile forma di tiro e lo credo. Diventa un puntaspili il, il mio bersaglio e allora mi chiedo il perché è un puntaspili nonostante mi concentro. Ma è, non, non è scontato questo in me. Io mi sono accorto frequentando certi ambienti che prima si fanno i puntaspini e poi ci si chiede perché c'è il puntaspini. E no, prima la tecnica di tiro e poi la rosata anche ah, istintiva. Ok? Però Avete avuto un modo che è che... questo tipo di eh, insegnamento a una allievo diventa secondo me è difficile. nel momento stesso ma... in cui no. esiste una tecnica per nudo che è applicata. Certo, ma il, lo scopo di questo, tutto questo parlare prima di pranzo? è quello che, che sappiate questo argomento che abbiate uno skill su questo argomento non mi permetto di dire eh, fate così dovremmo parlare di altre cose eh, di altre oggi, affr oggi affronteremo anche un metodo per rendere più laico e sicuro questo genere di tiro ne parliamo oggi pomeriggio dopo pranzo, dopo pranzo non vi attormentate Ah, è perché conosciate anche queste cose qua, non oh, te che devi sapere tutto, devi sapere solo al con. Deve sapere anche di compound, devi sapere anche di olimpico, devi sapere anche di archi tradizionali. Perché non dimentichiamoci che nel mondo è l'arco tradizionale che comanda il 75% del flusso di denaro legato al tiro con l'arco, o oh, siccome il denaro comanda il 75% del flusso di denaro legato al tiro con l'arco è 3D e arco, miei, il pompano fa la padrona è, è 3D, e tiro 3D, su sago e tridimensionale voi pensavate all'Orientieri, pensavate alla World Cup, pensavate a Las Vegas no, è tutto tiro 3D è tutto tiro 3D quindi tutti i produttori del mondo tutti i costruttori di archi ma vi basta prendere un, un catalogo volt, prendetelo sfogliatelo ditemi quanto quanto è dedicato alla targa e quanto è dedicato al 3D il 90% è dedicato al 3D e il 10% al tiro alla targa sia con che ok? io convinto lo stesso Ward Hill che ci consiglia un semplice allenamento per vedere la freccia della visione periferica, pur mantenendo la concentrazione, la visione effettiva sul centro al bersaglio, ma come ci consiglia di allenarci? Per prima cosa dovete imparare a guardare un punto da colpire, scegliere un piccolo oggetto, guardatelo, concentrate l'attenzione solo su quello fino a che la... e quella è l'unica cosa che vedete. Allenatevi in questo modo ogni giorno. Lo potete fare anche in casa, deve diventare un'abitudine efficacemente radicata in un'arciere. imparate a fare questo automaticamente anche con un oggetto che si muove, ad esempio, con la televisione. Quindi escludendo tutto il resto. Posso affermare, in base alla mia esperienza di arciere, che tira da molti anni, che quando si tira a distanze note o comunque facilmente stimabili, chiusa gli air shooting vince le gare. Non c'è assolutamente nessun dubbio. E oggi pomeriggio lo vediamo, questo falligerato 10 per contro i bravi tiratori istintivi veramente istintivi come qua abbiamo un esempio la Michela Donati che è, una delle più è veramente una tiratrice istintiva pura guarda solo il bersaglio non si preoccupa minimamente della posizione della freccia eh, però alle volte proprio non prende assolutamente niente tutti e alle volte tutti i centri o non facilmente stimati, e chi tira in modo realmente istintivo, ovviamente vince. Mettendo insieme la capacità di... Qua non notate niente di strano. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Esatto. Eh? Esatto. È così. Cioè, mi raccomando... Fa, fa così, però è stata la campionessa del mondo. Eh? Mi ricordo... O bisogna guardare le altre? Eh? O bisogna guardare le altre. Vabbè. Comunque, mettendo insieme la capacità di concentrare la visione sul punto da colpire, avrà acquisito una buona tecnica, farà del tiratore istintivo un tiratore di successo. Ho fatto tutto qui in fretta, iniziamo anche l'altro e poi lo concludiamo perché è un pochino più lungo seconda parte il gap shooting 5 minuti poi andiamo a farlo qua nella prima parte abbiamo parlato del tiro istintivo puro molto spesso si lascia agli istruttori Ahimè. Pochi conoscono questo mondo, si lascia d'altronde la fase di sperimentazione sul campo e poiché dubito che molti praticanti tirino conoscendo le ragioni dinamiche del perché alcune cose succedono, è essenziale però perciò conoscere almeno a quali leggi della fisica è legato il sistema arco e il suo ruolo. Che è una parabola, una parabola è una funzione geografica. Di solito quando chiedo cos'è la parola, eh? come spara il carico <ride> Scusa, di... Scusami, stai... qui stai affrontando il discorso della mia sui tiri istintivi, lombò e tutto, ma sì. un atleta che viene da noi come tecnici e che è lombò, arriva magari da altri orientamenti, FIAC, che ne so, fidos, queste cose, e le prime cose che hanno, se si dice che lombò, per esempio hanno l'arco di traverso. in quel cioè vai a stravolgerlo da quel punto di vista allora il, il problema che abbia l'arco di traverso molti, molti tiratori istintivi molti tiratori che provengono magari da altra realtà eh, colgo l'occasione della domanda che mi hai fatto le vediamo tirare in questo modo qua stringere molto l'arco e tirare in questo modo qua sia essi che siano Ricurvi tradizionali, quindi archi tradizionali o archi lombani. Le vediamo in questo modo. Allora, per quanto riguarda l'arco lombò può essere una scelta dettata dalla, dallo strumento, perché molti archi lombò non hanno una finestra, proprio perché la costruzione dell'arco lombò in un pezzo unico di legno prevede un minimo di finestra, perché il punto di rottura di un pezzo di legno qua è molto facile che avvenga. Quindi molto spesso, adesso poi quando parleremo del lombò, vedremo che tipi di finestra hanno il lombò. Quindi per vedere il bersaglio e la freccia, devo per forza piegare l'arco. Ok. Cosa dire a queste persone? Che un, un lombò con la finestra larga è molto più performante il tuo lombò che devi piegare, perché alla finestra stretta è un vecchio lombò e appendilo al camino lo farai vedere ai nipoti e ho detto una, una frase ovviamente è molto meglio ovviamente anche per il lombò tirare in posizione eretta e non lo dico io perché ne sono convinto lo dico perché banalmente mi sono messo a seguire le gare ai bio in, negli Stati Uniti come le gare IPO negli Stati Uniti, International Bohunting Organization sono frequentate da milioni di tiratori boh, mi, lombò decine di migliaia anche se gli iscritti sono 2 milioni e 800 nel, negli Stati Uniti quindi decine di migliaia i vincenti, quelli che vincono con lombò all'estagono più sono tutti tiratori dritti e fanno veramente dei tiri eccezionali mi dispiace che non ho portato questi più male. quindi è consolidato il fatto che nello sport del tiro con l'arco tradizionale si tira dritti e se non puoi tirare dritto perché il tuo arco non te lo permette ti conviene comprare un altro arco investi in un buon arco con una buona finestra che ti permette di tirare dritti il miglior, miglior lombò al mondo per costruzione per, per, per capacità d'uso si chiama Black Widow, vedova nera ed è prodotto negli Stati Uniti, costa il giusto ci sono di tutti i prezzi oh, può costare anche 1800 euro un altro di questo genere ha una bella finestra, non si rompe funziona molto bene io ho avuto la fortuna di adoperarlo per tre mesi tiratore me l'ha prestato per tre mesi e lì prima di parlare di lombò voglio tirarci per tre mesi di fila ho usato solo il lombò tant'è che poi alla 12 ore degli arcieri delle Alpi ho tirato con lombò e abbiamo... Vabbè, ero in coppia con un altro lombò forte però ho fatto la mia parte e abbiamo vinto Mi sono allenato a fare il robot e con un buon robot si fanno dei bei punti. Quindi le risposto. lo risposto. L'ho risposto. Eh, poi è il cuoco, poi si tira fuori. Dei... Il fatto di tirare nella caccia, nella boscaglia ha un senso. Ma siccome la mia gara non la faccio nella boscaglia no. e la mia sangue, se mi vede, non scappa quindi non ha nessun senso scimmiottare perché a questo punto è solo scimmiottare perché non c'è un senso valido e solo scimmiottare eh, l'attività veatoria mm -hmm. ok? non ha nessun senso logico dal punto di vista sportivo poi questo ma è poi magari perché gli cioè, non... ma ci sono mille metodi per non farla cadere alla no, colpo di lima sul legno la freccia non cade più ed è possibile farlo visto che è possibile variare anche il punto di senta shot ci sono le regole che eh, ti rendono attuabile questo genere di cose tra cui se non vuoi usare un rest perché in un si può anche usare un rest tipo quelli della OIT quindi non ti calderà mai più la freccia No, sul tradizionale sì. un colpettino e la freccia non cade più ho idea che questo punto sia molto tecnico e difficilmente comprensibile per quelli che, e parliamo della maggioranza degli arcieri, non hanno familiarità con la dinamica del volo della freccia. Parabole e traiettorie legate ad una scienza che si chiama balistica esterna. E utilizzano tantissimi questi metodi di mira Punto 0, 40 yard miro qua, 30 yard miro qua, 20 yard miro qua, 10 yard miro qua. Cioè questo punto lo metto nel centro, se sono 10 metri. Esattamente come un mirino di un arco Dicono che tirano in modo istintivo, invece usano le venature dell'arco come tacche di mira tranquillamente, oh, questa foto è tratta da un manuale per utilizzare un manuale americano per utilizzare l'arco ricorvo ok? Non è non fate così non è una foto tratta dal libro, non fate così, no, è tratta dal libro così si fa Ma c'è scritto anche quante no, eh, è un esempio ovviamente. <ride> no, perché? è un esempio, poi si fai poi vai, oppure tutte tu, tu, osservazioni cioè, non le proprietà non le proprietà perché ti possono togliere tutto ma le venature del le venature del legno non te le toglie Praticamente, praticamente tutti mirano. No, e non è vero, no, io ho parlato con grandi creatori, veramente eccezionali, sì. che sono sicuro, perché abbiamo sì. discusso di, di tante cose, e no, no, non mirano. Cioè più. non con l'input, no, no, no, no. guardano il bersaglio e con l'alto del braccio un aneddoto a tal... così poi andiamo dopo avanti eh, perché dopo diventa interessante chiudiamo con un aneddoto eh, nel 2013, 2013 sì, campionati europei di 3D in Sardegna e, è stata una bella trasferta un bellissimo posto quindi Eravamo alloggiati in un agriturismo bellissimo dove c'era anche un grande campo eh, di tiro con l'arco dove potevi anche dove c'erano le saghe, ci potevamo allenare. Poi, non so, a quel tempo la federazione effettivamente aveva probabilmente più soldi, quindi addirittura siamo andati giù al sabato alle gare e cominciavano lunedì. Quindi avevamo veramente tempo di allenarci, di, di fare diciamo, un pre-raduno per così dire. Quindi siamo stati giù nove giorni. Quindi. Del, una bella gita, una bella trasferta di cui io e me non ho fatto bene però avevamo questo bellissimo posto dove ci portavamo le nostre sangue c'era anche un campo fita addirittura quindi si tirava fino a 90 metri e eh, a quel tempo io e Giuseppe Seimandi ci allenavamo anche a tirare a 90 metri e eh, Seimandi era molto bravo a tirare a 90 metri a 90 metri, diciamo, me, a contornare molto in alto con per nudo, Però lui, essendo un tiratore eccezionale, e quindi con una tecnica eccezionale, veramente a 90 metri stava nel rosso. No. No, Finchia. Finchia. È vero o no? Eh. Però quello, quello, quello, quello è un talento. Ah, sicuramente. Salvo disastri mentali, però quello è un talento. Va bene, eh, chi c'era con noi in, in squadra? Un tale Paolo Bucci, non so se avete mai sentito questo nome, sicuramente no, però è uno che ha scritto anche dei libri, ha tenuto dei corsi sul tiro istintivo ed è un, uh, un tiratore robot, in cui proprio ha tutte le caratteristiche del tiratore mentale, molto mentale e eh, Giorgio Botto diceva, parlava di questo, di Sei Mandi che era in grado di tirare sì. a 90 metri e eh, anche Paolo, Paolo Bucci, diceva anch'io tiro alle lunghe distanze ah quello sì, sì, sì sì, dai fate una sfida va bene tira 6 mandi 7 7 8 7 6 90 metri che cazzo, cazzo. cazzo arriva bucci mette la freccia sul lato proprio così eh guarda le foglie guarda il vento ma così per il muovere freccia di legno pesantissima c'è messo sei minuti per una frega croce croce senza curarsi no Di cazzo? Difatti, ok cambiamo gioco, <ride> eh, andiamo a vedere <ride> Anche perché lì da spiegare era dura. <ride> da spiegare era dura. E Bucci, eh, nel suo atteggiamento, dopo aver tirato, era questo col suo lombo. Uno del. Un bel tiro. <ride> Grande Paolo. Grande, grande tiratore. Vabbè dai, riprendiamo. Allora, eravamo rimasti, eravamo rimasti lì che fanno le tacche, usano.. usano usano legno o di no. Ma come possiamo insegnare? noi oppure come possiamo fare noi per avere un tiro abbastanza preciso ma senza fare string no? perché sappiamo che qualunque cosa possa capitare e dobbiamo ahimè il regolamento prevede che sia nell'opo che nell'altro tradizionale possiamo avere al massimo 3 mm erano 2, siamo passati a 3 3 mm dall'incocco quindi esattamente dopo il punto di cocco per, per intenderci eh, da quest'anno anzi, veramente da quest'anno dal primo di luglio 2022 il, eh, è stato ratificato anche dalla Pitarco che l'arco tradizionale può variare l'ancoraggio quindi eventualmente può anche variare l'ancoraggio qua non lo può variare però può variare l'ancoraggio il Lombò no Lombò no una volta scelto un ancoraggio, quello lo dovrà tenere per tutta la gara, magari per la gara successiva o può cambiare, però durante la gara no. Scusa, ma per arco tradizionale si intende l'arco scuola, perché no, lo è tecnico è stesso. Lo stesso sul regolamento per ora è denominato arco istintivo e ha una sua regolamentazione che sì. ha cos'è permesso e cos'è non è permesso no, ma dici che i Lombò sono a parte i Lombò è un'altra divisione eh, che ha un'altra eh. regolamentazione se voi prendete il libro 4 e il libro 2 delle carte, nelle carte federali che sono i regolamenti relativi vedrete tutto quello che compete all'arco all istintivo tra un po' tradizionale e all'arco Lombò quindi con quello che è permesso, quello che non è permesso, è tutto, eccetera, eccetera. Ok? Non è questa la sede per i regolamenti, ma, no. a leggere, perché ogni arciere deve saperne più degli arbitri. Ogni arciere deve saperne più degli arbitri. Ma è logico, no? Siete voi che tirate, e voi dovete conoscere alla perfezione i regolamenti per poterne usufruire. Più degli altri. Allora, un buon compromesso è quello di usare un tiro veramente istintivo fino a circa 15 metri. Da 15 a 30 metri e oltre è più redditizio usare il sistema di gap shooting, il quale sarà sicuramente più performante e sfrutterà piena tecnica di tiro acquisita. Allora, cosa vuol dire tiro veramente istintivo? Beh, siccome non era quando ho fatto queste diapositive, non era ancora permesso il test walking eh, e comunque mh, tralasciamo il test walking perché poi nel longore non è previsto sotto i 15 metri tenendo la, la mano della corda vicino alla freccia la punta della freccia ce l'avrei per terra eh, e quindi devo adottare delle contromisure una buona contromisura sarebbe quella, come abbiamo visto nei, nelle fotografie, di avere un ancoraggio molto alto. Facciamo finta che questo sia un ombo o un arco tradizionale, un arco, un ricurvo tradizionale. Una buona idea sarebbe quella, devo prendere qua ovviamente, di avere, già con gli occhiali non lo potrei fare di avere un, un ancoraggio molto alto questo almeno questo vedete sì. Fabio Pittaluga eh, esatto ma eh, esatto. eh, non eh, no, eh, molto eh, più alto eh, perché questo? lo vedremo tra poco perché questo mi permette di fare un gap shooting massimizzando massimizzando eh, le distanze vedremo come e cioè il problema del lombò e istintivo è quello di fare il centro con la punta della freccia del giallo a una, a una distanza comoda. Qual è una distanza comoda? Per il tiro 3D fitarco, per l'arco istintivo e l'arco lombò, una distanza comoda. Dico comoda, ma strategicamente comoda, no? è quella di 24 metri quindi la prima cosa che deve fare un arco logo un distintivo è trovarci un ancoraggio siccome non può correre sulla corda ma può correre sul viso un ancoraggio tale che mettendo la punta nel giallo a 24 metri colpisca il giallo Okay. Perché 24 25? Eh, adesso <ride> ci Cominciamo a dire che per me è 24 metri. Non lo so, per me è per me. lunga fa così. 24 metri. Vediamo, poi perché ve lo dico subito, perché poi facciamo un ragionamento. Perché 24 metri? 24 metri perché ci permette che a 24 metri miro nel giallo 24, 25, stiamo lì a guardare metro, 25 metri miro nel giallo ok? se la sagoma è a 25 metri la valuto 25 metri posso mirare esattamente nell'11 e la freccia se tiro bene e va, va lì però se la valuto a 30 metri il mio gap ho calcolato sarà di tanto così. Miro la schiena, un po' più in alto 20 metri. Miro la pancia, miro eh, 15 metri. Miro il ginocchio. Questo si chiama gap shooting. Adesso lo spieghiamo bene. Allora, quelle quelle, le spiegazioni che, fa che sono qua dietro non ho ancora cambiate, abbiate pazienza, chiedo vegna, sono per la FIA, perché finora queste spiegazioni erano adatte a un altro pubblico, però per voi non importa, perché l'importante è che voi capiate eh, l'idea e la teoria e la strategia che sta alla base di queste spiegazioni. Okay? Non tanto, non credo che avrete mai eh, allievi da iniziare al, al tiro bo o al tiro istintivo, anzi però. Intanto conosce, eh, è importante comunque conoscere eh, la strategia che sta dietro, eh, le regole da tenere conto. Nel caso della FIARC, nel caso della il eh, il punto dove mirare, siccome la fia c'ha tante libre e soprattutto non hanno un ancoraggio, hanno sempre un ancoraggio abbastanza basso, il punto zero dove la punta nel giallo è 50 metri. È quasi tutti 50 metri perché hanno tutti oltre le 45 libre, sia nel ricurvo che nel lombò, forse adesso anche un po' meno non lo so, adesso non frequento più, però faccio ancora corsi a società Fiat, ultimamente ho proprio pubblicato tutta una serie di lezioni per quanto riguarda le società Fiat, sono su YouTube, Se vuoi, guida all'arco tradizionale. Sono sì. sì. comunque è abbastanza interessante, è una società Fiat che chi chiesto l'ho filmata per E normalmente, e quello non lo posso variare, non lo posso consigliare come.. Faccio col 3D Fit Arco e dico il pun il, la punta della freccia dovete far centro a 24-25 metri. Ahimè lo farò a 50. Ma va bene per loro, viene bene, è giusto, non è sbagliato, è giusto e lo vediamo. Vediamo il perché. Vediamo il secondo metodo più laico di tiro con l'arco: il ghiacciutti. Nel ghiacciutti, ad esempio, sistema di Warrell o altri si mette a fuoco il bersaglio, si tiene sfocata la punta della freccia e con la visione periferica si ha la consapevolezza della sua posizione rispetto a punto della colpire. Questo sarebbe l'ideale, ma ahimè non si usa il gap shooting di questo tipo, ma si usa direttamente un falso E cioè, cosa vuol dire? Che differenza c'è tra il gap shooting e il falso Il gap shooting è questa cosa che vi ho appena insegnato nell'arco nudo. In cui si può fare perché io vedo e non vedo la punta, mi è conveniente. In questo genere di cose qua è troppo, complicato, è troppo complicato. Quindi, se io stabilisco che la distanza merita il mio tiro al ginocchio, è eh, il tiro al ginocchio come per colpirlo. Poi la freccia andrà nel centro, ma miro al ginocchio. No, split vision, tutte queste palle qua che... Palle, non sono palle. Tutte queste cose che... Eh, si dovrebbero fare... Questo lo stile Scusate se ci piace po' componente... prosciutto e funghi, si Il fatto di mirare al ginocchio... devi stimare è? È a dove È calma? camera. È È È È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 occorre costruire una bella tabella in cui si indicano per le diverse distanze il gas corrispondente adesso vi spieghiamo questo bel disegnino no, cosa vuol dire? al posto del c'è flippata quello lì è quello <ride> di Ruggio o è quello di Garcella? allora di solito la tabella è fatta per distanze da 5 a 55 metri perché sono le distanze che si usano in IFA o comunque in questo tipo di gare, può essere anche fatta di 2 metri e 2 metri per distanze corte ad esempio fino a 20 metri e a distanza di 5 e 5 per le distanze maggiori. come preparare questa tabella per prima cosa bisogna definire a quale distanza si colpisce il centro del bersaglio mettendo la punta, la punta della freccia nel centro stesso, quello che abbiamo visto prima? Okay? In questo caso, lo vediamo qua questa è la parabola che fa la freccia ok? Quella è una parabola, la parabola attenzione, perché questo qua è stata è venuto eh grazie a mano per la media io tutti <ride> i <modelli. ride> po' che la gente non riescono a salvare <ride> non c'è allora sta zitti. zitti ecco qua la parabola della mia freccia sto tirando a 50 metri quindi miro nel centro la mia parabola uh, via freccia o... e va nel centro Ok? Benissimo. questo è il punto iniziale è il punto nullo o punto Zé. zero o punto in cui mirando nel centro lo facciamo nel centro mettiamo potrebbe essere il mm. posto, posto per fare i conti bene ci viene bene per i conti anche mm. è anche eh, un dato reale perché effettivamente la maggior parte è così cioè mettendo la punta nel centro a 50 metri nel centro. Ci serve sapere anche un altro punto di tutta questa mala ci serve anche sapere un punto, il punto di inversione della parabola. Qual è il punto di inversione della parabola? Perché? La freccia parte andando in alto e poi a un certo punto scende lo super salto. Il punto in cui da salire scende si chiama punto di inversione che è questo qua. E ci serve sapere dov'è questo punto di inversione. Ci serve sapere dov'è il punto di inversione. Perché vedete che dal punto di di partenza dalla freccia al punto di inversione punto di ci si e chiama parte rettilinea della parabola e cioè non ci interessa perché ci interessa organizzare bene questo il tiro la, la traiettoria fatta dalla freccia per arrivare al punto nullo o punto zero ovviamente curva perché la parabola è una curva a un punto in cui la distanza dalla retta CR-versale è massima. Questa. Ad esempio, punto nullo a 50 metri, il punto di inversione della curva è 30 metri. E vedremo che proprio dove c'è il punto di inversione, dal, dall'esperimentazione che adesso andremo a fare, per la costruzione della nel punto di inversione avremo il massimo di asciutini e cioè per colpire il centro a 30 metri noi dovremmo virare più in basso il più possibile ma vedremo come ma questi 30 metri però sul tuo atto sul mio potrebbero non essere 30 metri l'ho appena detto nella maggior parte dei casi ho notato che nella maggior parte dei casi è così di queste gare è logico che poi se a me, eh, l'ho detto prima mi conviene avere punto nullo, punto zero a 25 metri tutto si comprime, si sposta ma l'idea è importante poi uno fa forti, eh, le elucubrazioni. per colpire il bersaglio a 30 metri occorre mirare sotto il bersaglio di un certo valore e questo è il caso in cui la distanza del punto di mira sotto il bersaglio è massima. Il gap è massimo. Come ho stabilito, il gap è massimo. Questo è il punto di inversione. Esattamente sotto abbiamo tutti i gap shooting. Qui ha un gap shooting a questa distanza, che magari sarà 10 metri, 8 metri, con questo gap questo gap, con questo gap, con questa distanza con questo gap a ah, qua ho il massimo per poi di nuovo risalire come lo verifico? questa cosa che è controintuitiva tutto sommato lo verifico adesso vediamo dopo, ancora diciamo ancora una cosa infatti il principio per, ogni, per il tiro ad ogni distanza tra il tiratore e il bersaglio al punto nulo è questo Mirare sempre sotto il centro del bersaglio in misura uguale alla distanza esistente tra la parabola percorsa e la retta arciere bersaglio l'ho appena detto prima il trucco è questo a questa distanza questo è il gap shooting e centro il mio bersaglio come lo risolvo? così non si capisce molto così allora prendo un bel bersaglio da 122 bello grande okay. vado davanti al bersaglio e miro nel centro e se sono a un metro dal bersaglio la freccia andrà nel centro oh, sono sotto poca eh? non so. Lo mi allontano di 5 metri mi allontano di 5 metri e la freccia impatta qua mi allontano a 10 metri e la freccia impatta qua mi allontano di altri 5 metri e la freccia impatterà qua a 20 metri, impatterà qua a 25 metri, impatterà qua a 30 metri, impatterà qua. Ok? Poi dico, vado a 35 metri e la butterò fuori dal bagnone no? Mi accorgo che andando a 35 metri la freccia impatta qua. Lo vediamo, qua. Avete visto? A 30 metri è salita, ma poi scende. No, no, no. Poi vado a 40 metri della freccia impatta, qua e a 50 metri, come avevamo previsto, la freccia va esattamente la misura. matematica, conoscendo.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 28 metri mi arriverai un lo zoppo. No, ma così. Lì, sì. okay. Se lo valuto a 18 metri? Sali. Ginocchio. Qua così Ginoche, no, ma su, ah, okay. Se lo valuto a sì. 43 questa, metri? Questa tabella te la devi imparare a memoria prima di fare la gara. Non è che tu puoi mettere lingua, no, raccontare le distanze, ti tiri fuori il foglietto. Vabbè. Si può fare? No, si no. può fare. Ma, vada, cioè, non è che c'è tante cose da memorizzare non c'è non devi parlare la di con me e eh, no da memorizzare sette volte cose allora ce l'ho fatta l'esperienza devi farlo e tu pensavi che fare abbiamo fatto come di perché questo è un'idea di di rischio Facciamo io ti no questo no. eh facciamo senza una cosa quindi per no, ma no non un di è lo devi sapere su tutto sarà ma no lei allora, la tabella te la fai. Adesso ho imparato a mettere No, non si può mettere i coligli a trattamento. Lo dico io, ma soprattutto lo dice il regolamento. A cui bisogna, se i giudici gara non conoscono bene, i regolamenti non lo conoscono bene, bisogna farlo rispettare. Soprattutto deve far rispettare l'organizzazione non il singolo arciere, il singolo arciere non ha nessunissima voce in capitolo durante la gara, zero, la, il, il giudice di gara ha, è Dio, ha potere, quindi è insindacabile, non c'è la, la commissione di garanzia, non c'è la giuria d'appello nelle gare interregionali e quindi quello che dice l'arbitro, dice il giudice di gara è scopo però l'organizzazione deve conoscere e molto spesso lascia correre non gliene frega, o non gliene frega assolutamente niente ma c'è proprio scritto testualmente sul, sul regolamento nonostante i gruppi siano stati aboliti questo non vuol dire che si può fare quello che si vuole perché c'è proprio scritto che la grandezza degli animali deve essere proporzionata alla distanza la grandezza degli animali deve essere proporzionata alla distanza questo cosa vuol dire? non è interpretabile a a, a deve essere proporzionata quindi la grandezza degli animali deve essere proporzionata alla distanza stop quindi l'organizzazione della gara se il giudice di gara dice qualcosa non va bene se l'organizzazione mette i conigli a 30 metri, il giudice di gara deve farli spostare perché sono contro il regolamento. Però ci sono sagoma in chili e Salgono in mezzo. Ho capito. Adesso, adesso posso rispondere a cosa mi ha detto. Allora, quello che voi dovete conoscere è il gap. Il gap del vostro arco. Qual è il gap di questo arco? che a 30 metri il mio gap massimo è di un metro ok? questo metro lo devi posizionare su tutte le sabbie ok? ecco nella Fiat non c'è questo bisogno perché nella Fiat si parte dai 18 metri in avanti non c'è niente sotto i 18 metri quindi, cioè, direi, direi, direi. gli animali sono condizionati da 18 a 54 metri, a, a seconda delle, delle tipologie di carri, ovviamente. Nella FITARCO è molto più semplice. I nostri gap non superano mai i 50-60 cm alla, a questi famosi 25 metri, che è il punto di inversione. Quindi è facile portare 40-50 cm su qualsiasi sagoma indipendentemente dalla sacra. Io so che a 25 metri che tiro nel centro se io devo tirare a 15 metri dovrò la mia inversione magari è a 15 metri o a, 20, o a 18 metri dove ho il massimo gap dovrò mirare 40 cm sotto la sala. È logico che ognuno di noi, non si può fare una tabella che vada bene per tutto, ognuno di noi deve fare questo questo lavoro col suo arco, col suo ancoraggio e farci la propria tabella e stabilire quanta distanza c'è tra il punto di inversione e eh, il punto zero. Ad esempio, fossi la Fitarco, la Fitarco qui ha, dimezziamo tutte queste distanze, le dimezziamo tutte, possiamo dimezzarle tutte. Ok? qua c'è 2,5 metri e mezzo, qua c'è 5 metri qua c'è 7 metri e mezzo qua c'è 10 metri qua c'è 12 metri e mezzo e un'inversione a 15 metri quindi qua 18 metri mi va a finire qua 20 metri mi va a finire qua 22 metri e mezzo mi va a finire qua e 25 metri mi va a finire qua come ho stabilito questo? ovviamente ho un ancoraggio molto duro che vi permette di fare questo. Anzi, neanche così, ce l'ho anche più compresso ovviamente. Se cioè, tu vai a 5 metri e, e centrare la freccia di giallo, ti, ti allontani, cominci a andare fuori dal pallone, ripeti la punta. Ecco, se vai troppo fuori dal pallone, no, non ah, riesci sì, sì, a alzare, alzare il tuo ancoraggio. Diventa come un mirino la scala di medie più corta, più, più intercorretta. Eh sì, certo. ma soprattutto dov'è che perdona? perdona qua questa è la parte più rettilinea della parabola qua da 0 a 25 metri perché se io eh, ho il punto di inversione a 18 metri in questa zona qua ho pochissimo viene. Massimizzo massimizza molto l'errore tu eh? sono sempre di tu sono sempre di e infatti, esatto. basta avere un po' di tiro di libre, 38-40 libre e sei sempre dentro. Non devi neanche stare lì a cincistchiare tanto. I problemi ce l'hai da 15 a 30. Da 15 a 30 devi studiarti bene il te. E se hai fatto bene le cose, se hai fatto bene le cose, su qualsiasi animale, cioè sull'animale più grande, per arrivare a 30 metri mi sulla schiena va dentro. Adesso con curvo cioè, hai anche la possibilità di pagare il peso di cibo, quindi anche con poche libere prendi le... gli animali vicini, metti la, la freccia all'occhio e anche gli animali vicini le prendi tutti, anche con poche libere. Quindi anche le donne sono più facilitate. Ok, qualcosa da chiedere su questo? A 1.000... 1.000-1.200... Certo... Come vede? Non dovrebbe dedicare davvero un corso soltanto che per... la Eh sì, soltanto questo. Però questo è un aggiornamento, non è un corso per i... No, no, l'altro che bisogna fare come ho fatto... Ho fatto una giornata solo su quella, come ho fatto eh, in quella società. Eh. Però sappiate, perlomeno adesso avete un'infarinatura, su come eh, si organizzano queste cose come effettivamente poi alla fine funzionano. Il gap shooting si utilizza così, si vede un po' come funziona. Probabilmente poi avete, la freccia deve essere sempre quella, perché se magari cambi il tipo di freccia che ne fai Ah, logico, ma lo fai per te. Sì, sì. sì. Ogni cioè, freccia, nel, cioè tutto lo comprimi poi alla fine... Ah, sì, sì. no, perché alla fine qualcuno si chiede, ma come fa quello a prenderci sempre? Come fa a pitalungarmi? a prenderci. Prima di tutto perché nel 3D è, è un po' più facile e poi perché lui con coraggio messo al punto giusto, con le frecce giuste, con tutto giusto comprime molto. Alla fine non è che c'è tanto da bravissimo. Poi oltretutto è oltretutto bravo. Incredico. La bravura tecnica è sempre domnico. Allora vediamo questo logo a grande richiesta. Non c'è tanto da dire, anche sul lombò e per avere un'infarinatura. Eh. Facciamo un piccolo aggiornamento per quanto riguarda l'ombò. Eccolo qua, io per tre mesi ho tirato con l'ombò. Questo è l'ombò di luglio, tanto per dirne una. Già per sicurezza ho preso una frezza frufu però non cambia niente guardiamo l'impugnatura il tiro è quello senza dragona ma è il tiro la tecnica di tiro è questa qua non cambia, non cambia assolutamente niente Ok? arco dritto, arco inclinato, vabbè l'abbiamo già detto ma lo ripetiamo. Vediamo un po' come hanno fatto un po' tutti. Questo è Paolo Fucci, famoso che abbiamo di qui, abbiamo parlato prima, vedete com'è ancora... Qua, è un cadetto, Questo è Marco Pontremolesi, un altro campione italiano. Oh, dritto, da cosa dipende la scelta? Beh, dai parametri costruttivi dell'arco, l'abbinamento a più freccia, le linee di tiro eh, vale, e linee di pensiero e scuola arciaristica, ovviamente. Però molto dalle, dai parametri costruttivi dell'arco, vedete, con questo tipo di finestra, se noi lo teniamo dritto, non vediamo più la freccia. È logico che man mano che la finestra si apre, abbiamo la possibilità di utilizzarla e di non piegare l'arco. Dicevo con un amico qui che mi detti nel lavoro, che secondo me la difficoltà sarà nel fatto di utilizzare degli archi, soprattutto pallinati, eh. sono concesso di avere qualcuno che non utilizzare nel campo, di un avere una prezzo contenuto per far cominciare a tirare che abbia delle caratteristiche valide per poter prendere l'altro eh Io te lo posso dire? Mm. lo posso dire? Beh, posso dire? Allora, il miglior in assoluto, il migliore robot, prezzo, qualità, a prezzo contenuto che permetta di avere una bella finestra e di, eh, e di essere performante di non avere mille vibrazioni che non ti spappoli il braccio è il falco falco arcere è un costruttore estone è il modello di punta il modello migliore è il modello trofi e costa costava, non lo so, non ho più guardato l'ultima volta che ho guardato costava 470 quello di comunque e sempre a, se sì. a questo punto considerato che il no. Momento, no. non è un favore conciliare no. dei libraggi alti perché sennò questi no. si tirare a tirare non certo eh, se noi scegliamo no. dei lo stesso scegli lo stesso libraggio no. come non se, se bello. dovesse essere un altro un po' di più, un po' di più, un po' di più, un po' di più, allora, in in bello? Bello. un po' di più, un uh, di ah, po' di più, un po' un po' di più, di più, un di più, un di più, un più, di più, per certo. Certo. Bene, bene, Sto però. aspettando il punto interrogativo vero, si ma, ma adesso è... stai dando delle, ti stai dando delle risposte no, la domanda è questa, sì. sì. c'è la possibilità purtroppo che questa qua sì. ritenga troppo difficile trovare tutti questi punti sì. per poter mettere le precedenti, da poter e dire, ragazzi, forse il... Ma no, hai ancora ho messo il tuo interrogativo hai ancora dato una risposta sentiamo la domanda Ora voglio un punto interrogativo alla fine. È che è difficile trovare un arco. Di... Ma non c'è una, una domanda quella, non c'è un punto interrogativo. Come trovo un arco? Di... Eh? No, L'arco è questo, potrebbe no. essere a 25 di no, un po' No, non riesco a loro. Però posso tirare esatto. un argomento. È sempre un Dimmi! No, nel senso che visto che ci sono passati, un'area qua sono okay, quasi impossibile di riuscire a trovare dei punti di via perché è un miracolo che siano eh, che possano fare, prendere un versante non c'è un punto interrogativo, interrogativo. hai, hai, hai disegno dato una risposta è un'affermazione ma se tu hai qualche cosa da dirmi me lo dici ma non c'ho da, da dirti se vuoi che ti risponda la tua domanda devi mettere un punto interrogativo alla fine se no non è una domanda hai già dato la tua risposta io ti Poi sto dicendo è impossibile prenderci chi l'ha detto ma assolutamente no io ci ho provato e non c'ho. Vabbè, te non ci ah sei riuscito. Sì. È logico che <ride> più libre hai meglio è. Senza superare un certo, un certo big game, ma se te vuoi la moglie ubriaca la botte piena non siamo tanto d'accordo. Questo Secondo me, ripeto, per avere un minimo di viaggio che ti permette di prendere il centro è possibile che la se ne vada. C'è certo perché non lo prende. <coughs> e non c'è di nuovo il punto interrogativo. No, no, è un'affermazione. Eh, vabbè, eh prendo atto delle tue affermazioni non posso rispondere è vero o non è vero quello che afferma? No, è non è assolutamente vero anche se a te è capitale ma non è assolutamente vero <ride> ma con il lombò Ma insomma, volete usare il lombò e poi volete che funzioni come un compagno non funziona così il mondo non funziona così la vita se volete usare il lombò è il tiro più difficile che esista al mondo Dovete essere ben consapevoli che si fa fatica si, si è frustrati già fin dall'inizio tutto vibra ed è una un'ambiscia che non sta ferma e volete anche fare 100 poche lire. ahimè è appena di sì. <ride> <ride> <ride> un po' almeno per, per, per questo puntino della miseria un po' più o meno bravino ma maggiore solo no, no. no? allora non guardare il film, il film è un film, il film è un film, il film è di film, il film un film, il film è un film, il film è un film, di film il centro è il film è di film, il film è un film, il film è un film, il film faccio un'azione più faccio un'azione eh? con i un'azione perfetta, e dico a quella distanza devo faccio al ginocchio e allora ginocchio allora al ginocchio e poi la un'azione perfetta, faccio un'azione e faccio un'azione perfetta, faccio un'azione perfetta, faccio un'azione perfetta, faccio un'azione faccio Muore, però è molto difficile e comunque tutti quelli che fanno queste cose qua in lo guardano mm. no. mm. secondo me è 18 metri secondo mm. la mia tabella devo andare 5 cm sopra il ginocchio con quell'animale guardo, quel, guardo il, eh, 5 cm sopra il ginocchio po' e poi continuo a fissare lì mm. e poi col ginocchio guardo come è andata la freccia mm. e se ho fatto tutto bene è andata al centro se no la seconda freccia eh, eh. prenderò le controvisioni opportuni cambia il, bello, il vabbè, qua l'abbiamo già visto la nostra freccia cosa si può fare? no, però scusate sono ancora ombligatori di frecci di legno lo... assolutamente, sì. assolutamente lui diceva appunto che anche la cocca non è ammessa bisogna fare no, no, no, la no, no, la cocca può essere di plastica ah, solo nell'arco storico, che non c'entra niente di internavitato mm hai -hmm. trovato il quadro? Sì. 200... 290 euro però eh, allora, vi consiglio il più bello no, però se il 290 la base, poi sono ma guardate le trofi, insomma il 500 euro è il 50 euro è è oh. eh, E infatti pro, pro, pro, pro, pro. Ah, è come dire, levavo qua sul al carro eh, eh. ecco. comprate le 10. Allora. Eh. Eh. Eh. C'è anche quello vada da meno per deca qualcosa. Allora, no. allora Che possiamo mai fare? Si può fare fa Guarda, di che allora ve lo, dice, ve lo dice il costruttore che materiale ancora da secondare sul, sul logo normalmente ormai quasi praticamente tutti i costruttori usano materiali sui tips e colle adeguate all'utilizzo anche di però io non andrei su colle rigide starei sullo stesso ragionamento che abbiamo fatto per l'alcol quindi, Sì, EMEA, FECRA, eh. però ormai quasi tutti, comunque lo muovo è chiaro su questo, quasi nessuno consiglia no, alcun dato, tutti possono simulare. una domanda sui macchinari, poi ti faccio un dettaglio. Eh. Con, diciamo, con il tradizionale con l'istintivo, riesco a, un, um, a portare le lunghezze, perché diciamo, sono un caco lungo, tradizionali un... capite più o meno ah, un, un... A, quanto, mh, tanto, quanto è lungo, magari perché rispetto al lungo di chi lo ma sul lungo ho sempre avvisti delle lunghezze a volte diverse, cioè 70-68. Cioè... Oh, allora, è che mi... parola lungo, no. a dire la verità sono più corto bo, che un so eh, per, per, per, per ma il dire lombardo è già sbagliato in, in partenza il mm -hmm. nome che gli ha dato capitano per non bo, però, no, però, per, pur, è, pur, un non è, per, è un per per il lombardo però, e anche per quanto riguarda eh, eh, effettivamente la, la costruzione non è un lobo. Perché il lombò è quello della guerra dei cent'anni, è quella del 1300, diciamo che è più un flat flatbot americano, il nome esatto sarebbe quello, anche se poi in Afghanistan l'ha chiamato lombò, però poteva chiamarlo pippo cavallo, sarebbe stata la spettagoga, come l'ha chiamato anche istintivo, ma l'istintivo poi non esiste, perché c'è il tiro istintivo, l'arco, pippo cavallo, quindi eh, normalmente la domanda poteva essere qual è la lunghezza migliore allora, ti dirò qual è la lunghezza migliore tieni presente che ci sono delle regole nella fidarcia ci sono ma in più o meno tutte le federazioni ci sono delle regole sulla struttura del lombò quindi come può essere non deve avere parte, in alcune federazioni non deve avere nessuna parte di curva anche senza corda e in particolare in Fitarco perché stiamo parlando di Fitarco deve avere una lunghezza minima non massimo minima, che è 160 cm per gli uomini e 150 cm per le donne come misurate? misurate ad arco carico sulla lunghezza dei flettenti. questa è la, la lunghezza minima la proiezione a terra? no no, no. hai l'arco montato? si no. Benissimo, con la corda misuri questa, tutta questa distanza qua. Ah, okay. Ovviamente non ci sono le parti di curve, sarà una curva unica, prendi il metro da sarta, non basta perché solo 150 km. e non misuri. Ed è la misura minima, quindi c'è solo un minimo, non può essere corto, infitarlo. nell'altro c'è, cioè, uno ha le sue regole. E tutta questa ad arco montato non ci devono essere parti ricurve. Poi quando lo molli può essere tutto il ricurvo che vuoi, non c'ha limitazioni da fitarco però ehm, ad arco carico non deve avere bravissimo, non ci devono essere parti con controcurvatura e deve avere questa lunghezza minima: 160 per gli uomini, 150 per le donne può essere anche mille pollici, cento pollici ok qual è il, il, il come la cosa? La... 66, 68, meglio 66 66 è il miglior rapporto eh, facilità d'uso potenza effettiva rilasciata, energia elastica potenziale rilasciata eh, indipendentemente dalla lungo non guardate più la lungo non esiste più la lungo anzi già che, già che stiamo parlando di questo affrontiamo anche un argomento che è un argomento che sento sempre e non ho affrontato prima durante la messa a punto mi sono scordato di affrontare 66, 68, 70, adesso 72, 74 lo sapete. Tra un po' oppure 80, 1000. Ma effettivamente... effettivamente. Perché? Non è solo Perché? Chiaro, perché? Certo, dì la tua. Certo, dì la tua. Ah, ho detto perché 66 68 ma per definizione avrei parlato di un numero secolare con un 68 e un numero 66 ma perché questa distanza come l'hai stabilita? ma tu non è sempre la differenza con 64 cioè quando vado a dire un numero che su molti metti nota la compressione oh questo è l'hai detto la tua stop oh, basta hai detto la tua poi vi dirò se teoricamente a no, quanto lo tiro carico il fettente, il centro del fettente quindi viene dato da quanto lo piego a seconda più si allunga, più, più è l'allungo. Non mi interessa più sapere più. tutte queste cose, più ho l'allungo la, la, lungo, più ho bisogno di, una, di, di un arco lungo perché rischio di piegare troppo dei fettenti corti o troppo poco dei fettenti. Po', no, hai detto la tua cosa Qualcun altro? la definizione del dovrebbe essere almeno sopra i Hai detto, questa è una. cosa no, <tiose> questo... <ride> perché in, anni, in tutti i tipi di archi, parliamo no, di no, no, gli... no, no. giudici olimpici, lasciamo stare una... da parte un attimo i long Ma perché? perché sei... Archi come questi, perché? In archi come questi c'è quest una differenziazione tra short, medio e long, super long extra, extra long. E perché, dicevo, cioè, perché, questo perché, questo perché per angolo 25 angolo, pollici? Perché se io lo vedo a una determinata lunghezza, a un certo punto vado a farlo la base del fettente che è la parte più... Hai sentito la tua barca? Cioè basta, basta, basta, basta. Per far sì che il fettente abbia la maggiore efficienza alla lunghezza. Si per l'angolo La che si forma... Un pochino? un pochino. Per l'angolo che si forma in alcolato. Eh, per quell'albero no. che si forma... Eh? L'albero che si forma su questo. No? Qualcun altro? Dai, forza, non siate timidi. No. no? No? Poi? Sì, funziona punzello allungo, sì. Ma poi? Nel senso che più è lungo è lungo e più l'angolo che si forma tra. No. Ma perché adesso fanno i 72? Con i 27? Per alterare, per vendere c'è alterare. Vendimi questa penna, no. Venditi questa penna. Venditi questa penna. Come fai a vendere? e questo è una bella pena mi serve il no, prima di riterarmi il bisogno voglio assumere delle persone eh, mi segni il tuo nome sul foglietto di carta eh, e non muoio a prima bisogna creare la prima regola del marketing Prima si crea il bisogno, dopo si crea la vita. Io infatti sono impiegato dello Stato. non so un è qui, non le posso sapere. <stutt> era un dello del impiegato dello Stato. Adesso sono un impiegato di... Il prosciutto era la... la... la... un po' con acqua. Ah, forza, forza ragazzi, guarda, guarda che è importante. Perché hanno fatto una differenziazione tra 66, 68 e 70? Tutte giochia. le vendite sono così, no? Cosa le, come le vuoi i da 66 a tutte e 70? Ma anche per l'altezza della persona? Ma più, più, avere... più che uno può essere alto, 60, allungare 86, eccetera. C'è sempre Francia e Germania, e Germania uno è, un è, 70, è, un è un più alto, più uno sa che sono molto maligno, non è che si sia più Forza, dai qui viene in mente no, anche Però, ve lo siete chiesti perché ai vostri allievi cosa fate? misurate l'allungo e dite da, 20, da 26 da 20, fino a 27 mi do il 66 da 27 a 29 No, ma non lo sentite dire queste cose Da 27 a 29 Ma no, no, non c'è un cazzo Da 27 a 29 io do il 68 Oltre 29 io do il 70 Oppure Sento Vittorio se mi fa uno sconto E vi, vi piombo il 72 che avete 30 punti Ma perché È stata fatta questa differenziazione? No perché magari la giovaneria degli altri no, degli altri no no. No. no, no, no, devo fare una diapositiva ho. per questo. Ho già allora, eh, adesso abbiamo giocato. Allora, sappiate intanto, sappiate intanto, <ride> togliamo già le domande successive che possono pervenire: eh? che non c'entra niente l'angolo formato, l'angolo acuto formato dalla presa della corda non c'entra niente tant'è tant e me lo confermo Massimo di sicuro <ride> che ci sono archi da 54 pollici con allunghi anche di 31 pollici senza nessun problema di presa mediterranea della corda addirittura presa mediterranea quindi non esiste un problema di quanto è l'allungo. Okay? non è mai esistito e mai esisterà tant'è che ci sono altri cosiddetti archi da caccia da 54 pollici mm -hmm. che si vuole andare tranquillamente fino a 31-32 cioè. vale senza arte. che ci sia ah, ho detto gli archi da caccia ma ci sono un sacco di altri archi tipo l'arco soleano, la punchera Uguale, Marco Cassai, ma non andiamo a cercarci tutte queste cose, quindi non è un problema della Lunga, non è il problema della Lunga, dov'è il problema? Il problema è nato negli anni 80 pensate voi, negli anni 80, e ci stiamo di nuovo trascinando dietro queste cose anche sui manuali, anche sugli ultimi manuali. Il problema qual, è, qual era? È che una volta che noi usiamo il clicker e abbiamo l'arco limpico, abbiamo bisogno che da qua a qua all'uscita del clicker il diagramma di trazione sia assolutamente lineare senza nessun ostacolo. lo stack vuol dire incrementi positivi o decrementi negativi quindi nell'ultima frazione negli ultimi due pollici tre pollici in cui arrivo all'ancoraggio, posiziono l'ancoraggio, faccio scattare il clicker, il mio diagramma di trazione sia sicuramente lineare. Perché, cioè, vuole vedere, mentre esco dal clicker ho un muro e non riesco a vedere dal clicker. Quindi, questa è l'imprescindibilità che i costruttori di flettenti hanno nel riguardo dell'arciere quindi garantiscono hanno garantito negli anni 80 che indipendentemente dalla costruzione ti garantivano che un certo punto del diagramma di trazione libre a lungo diagramma di trazione un certo pezzottino di tre, almeno tre pollici di diagramma di trazione era lineare questo era tutto, tanto di guadagnare ma un pezzettino di sicuro. Come te lo garantivano? Nel 66 pollici ti garantiscono da 25 a 27. Nel 68 pollici ti garantiscono da 27 a 29. Nel 70 pollici ti garantiscono dal 29 al 31. Ritorna? torna? Sì. Perfetto, benissimo. La delle non c'entra niente, non, non c entra c entra c entra solo da quello. Quindi nella scelta del, del flettente, negli anni 80, io in base a quanto facevo scattare il mio trigger compravo i flettenti. Perché il costruttore mi garantiva la linearità del diagramma di trazione. Certo, certo, certo, certo. Il negoziante poi lo sapeva e ti diceva diceva misuriamo con la freccia famosa dell'allungo quando te stai per qua a clicca ti do i flettenti che il costruttore mi ha garantito che in quella zona ho un perfetto diagramma di trazione ok? finito tutti i flettenti hanno un diagramma di trazione perfettamente lineare da 0 a 100 comprate cosa volete è solo una scelta soggettiva sappiate che i flettenti sono corti sono un pochino più duri ehm, danno un pochino più di all'inizio un po' di, di nervo però non c'è nessunissima differenza a, per l'arco olimpico ed è soggettivo per le loro sensazioni, possono comparire con Nell'arco nudo io ho un grosso problema, devo avere stabilità torsionale, questa zona deve essere rigida, ok? Questa zona deve essere rigida. Più l'arco è corto, più questa zona è rigida. Più è rigida e meno torsioni al rilascio. Non è, è non è tanta roba. Non è essenziale. Anche un 70, mm. io, io lungo meno di 27 e quindi ho il 66. Non mm. mi serve di più. Ma anche con il 68 tiro bene uguale. Eh? anzi. Una volta usavo il 68 con meno di 27 di grano. Però questo mi piace perché, dopo che ho un pochino più di dimestichezza, mi piace il, il tiro e lo preferisco dal 68 e anche da 70. Tenendo presente che l'arco nudo vuole anche un po' di muro alla fine, non è che voglio avere tutto morbido perché io devo poi. Avere una memoria muscolare sul mio a lungo e quindi devo avere poi anche un po' di muro. Per quello che entra poi la soggettività e entra come aumentare la performance nei dettagli. Però una cosa da sapere è che non fossilizzatevi, se no, andate poi a finire in quell'istruttore quell che se non era un ottavo di tiller e un ottavo di punto di incocco, era la morte perché le pietre, anche i flettenti, non, non sono scesi dal cielo sulle, sulle, due, sulle due pietre. Però, o almeno non più. Fermo, gli, ultimi, sì, gli ultimi prodotti nostro, hanno la caratteristica dello smoothness, cioè nel diagramma di trazione non è proprio così perfettamente dritto, ma nell'ultimo pezzo c'è cioè una leggera filo. Ti, ti, ti rendi conto che non nessuno e non le, fa, non le pubblica più nessun diagrammi di eh, trazione. però io nel corso istruttori di secondo livello, con botto, me l'ha fatto vedere. Eh ma i vecchi vero. sono vecchi per i diagrammi, non c'è più nessun costruttore che ti prometto i diagrammi di trazione. Quindi lo smootness non c'è più nei di Ma secondo me no. Ma bo, Ma, ma. No, non è un bel. Perché non, perché non perché è che bisogno. prendiamo tanti materiali noi, noi troviamo uno o due materiali in tutto, almeno io poi. Infatti, gli altri sicuramente so. molto ne saprà più di me perché io spero che a Cantalupa eh, faccio i diagrammi di trazione del materiale. Spero, eh, danno la macchina, non lo deve neanche fare la chiave. Io ho fatto il corso di secondo livello nel 2009 quindi sono passati 13 anni, eh, e sì. qualcosa sarà a Ma no, adesso non vengono neanche più pubblicati una volta. Eh, eh, tutti pubblicavano i diagrammi di trazione perché tutti volevano vedere se era vero quello che i costruttori... Adesso non nessuno. Ma poi è logico, no? Eh, il materiale è talmente voluto che vorrei vedere che avesse nel diagramma di una zona, avesse uno o, o uno stack positivo o negativo. Ma cagare, costano 1000 euro in quei tempi. E sullo stack si deve parlare anche allora, effettivamente. Eh sì, eh. ma c'era. Infatti il costruttore ti garantiva una zona sicura. Perché per l'Olimpico, cavolo, è importantissimo che dal Ficker non ci siano casini. Il discorso dei Riser più lunghi o più, più, più, più, più, più, più, più... adesso adesso vi detto che quando Riser da, da 30, passa. Cioè, no, non mi voglio pronunciare. Eh, però, pronuncia, io, io, guarda, io ho tirato dal 17 pollici eh. al, 20, al 27 pollici. Che ho trovato se cioè, sebbene bilanciato, sebbene appesantito quindi cioè, di... cosa ho detto prima? per ben, io per aumentare le vendite devo creare una novità e con la novità, no, novità genera bisogno però, però in, in alternativa qualcuno mi deve giustificare che eh, si fanno più punti con un 27 o un, un 29 pollici ma come me lo giustifichi dicendo che l'undmark usa il 29 pollici e fa i punti ma quello le faceva già prima con, con l'altro arco Lundmark è forte e quindi le fa i punti cioè, allora no mi dici eh, do l'arco a te e da 5, 10 passi a 5.30 il giorno dopo cazza, le vedi tutti ma questo è successo con un unico accessorio in tutta la storia della ceria mondiale. Scopri niente altro. Ahimè. la combinazione. E poi ragazzi, con... allora, eh, taglia la testa al toro questo, eh. Questo taglia la testa al toro. C'è gente che, non dico ammazza la madre, ma vende la madre per mezzo punto. E sono i tiratori professionisti. Quando voi vedrete King Gugin che tira quel 27 pollici, lo compro pure io. Ok? Approccio. Strato, chiamando la rigidezza della parte finale del legno, usando per paradosso un 70 per una lunga del 27, mantieni più rigidezza perché non è corretto? No, assolutamente no. Non c'entra niente. Ricordatevi che il flettente per alcoluno deve essere rigido, deve essere rigido perché deve massimizzare la, la, la torsione, quindi deve essere rigido. E, e di conseguenza sono rigidi solo quelle dal media gamma in su, senza contare perché c'è il problema dello streamwalking e quindi il flettente deve sopportare lo streamwalking nel senso che quel doppio angolo deve far saltare il banco. Non esistono flettenti specifici. Alcun, no? Non esistono flettenti specifici, ma non vedo la necessità. Sarebbe una bella idea eh, tirarli fuori. Sarebbe una bella idea. Certo, io l'ho fatto. Ah, cioè, ah sì, bisogna di più, certo. Azienda, Perché la Cioè, No una sopra se un so, si il più corto, sempre 40 No, no, no, se hai il riserto più corto, più, più fettenti quindi di conseguenza è più, più, più, più, più libero più. È questo, Perché cambia la geometria, no? Se il riser è più corto, ha 28 pollici. Se tu avessi 28 pollici a lungo no. correggere più fondo è più libero. No. Ah no, certo che no, anche perché i flettenti moderni sono lineari praticamente su tutta la loro lunghezza di torsione. Se un flettente rigido, mente, è più rigido, il si in mano. Ma La sensazione è, qua, di... è se è rigido. Rigido. rigido è bene, se è morbido, non tanto bene. No, non dovevo fare qualcosa, ma no, no. no, io mi ubriaco come un uccello di teoria che si vuole non so dirne Io sono felicissimo, giusto. Allora, dove la roba rimasti? Messa a punto prima. Che cosa si può fare? Per mettere a punto una roba buona, è che si può saperla in tutta. Allora, prima di tutto <simita> si cerca la freccia per andare. e anche qua le frecce ci sono certe frecce che stanno come la C a, a momenti nel, nel, nel, nel robot. Ma, quindi cercare la freccia adeguata ci sono dei sistemi insomma, pro, se conoscete un buon negoziante e ce ne sono che lo capiscono non tutti, pochi. Uno può essere, ad esempio, che lo vivergono, i casti, che tra parentesi vende anche i falco, quindi. però potete comprarli anche direttamente. Settare un corretto punto di golf, spostare il center shot, al massimo 3 miliardi, che no è vietato dal regolamento. spostare la letta indice Come lo sposta, se non... e mettendo del materiale si, con la freccia nel colpo di lima, con la freccia sta ferma e poi qui aggiungere del materiale per sbagliare al massimo 3 mm e per un'altezza al massimo di 2 quindi sul tappetino sostanzialmente? si, 2 cm può essere alto il tappetino sì, poi dello ma... Potete fare quello che volete. Aumentare o diminuire il prezzo. Spostare sì, la dita questa è la proposta Non so se avete sentito che ha il all'interno. Esatto. Il È La più grande cagata No, può, può, può, può a rettico, non è era più grande sì, di agghiato, fioriente fioriente. ma non dice anche anche una volta in gara l'ho tenuta così è diventata legge tanto per dirvi quanto una un qualcosa che più o meno può sembrare che funzioni poi alla fine diventa Metto la letta indice all'interno perché mi fa da bottone, ma sento, sento dire delle cose del genere. Senza pensare che quando tiro la freccia la letta indice, qua wow, non ce l'ho dove dovrebbe essere il bottone. Dimenticandosi di questo piccolo battuto, comunque, e, e, oltretutto, come vi ho già detto e abbiamo visto nei vi filmate ad alta velocità. Una volta che parte la freccia, non sappiamo dove andrà quando passa lì la letta, non lo sappiamo non lo sappiamo mai indipendentemente da come l'abbiamo incoccata non sappiamo quando passerà lì come sarà messa perché non sappiamo perché ruota di sicuro tutte le lette ruotano anche se sono in impendenti anche se sono impendenti un pochettino ruotano quindi basta che in questo tratto ruotino di un grado, due gradi e già la letta indice è già diversa da come l'abbiamo incoccata a proposito di rotazione, scusa, poi non ti prometto certo, un po' di... Certo, ti fai bene dirlo, perché non è anche quello che mi ha parlato. Il senso di rotazione che dobbiamo dare alla corda per l'arcere destro. E' quella la che ti la... fa togliere il serving. No, qui siamo ancora alla, alla costruzione, diciamo, della certo. allora. corda per fare il serving, poi dobbiamo dare i primi giri di costruzione. Certo non vale <ride> <dire>. non dai, il serving e poi vedi di qua si il serving si srotola serve... si... si... sì. di qua si fa un si. Bu se... si giro nel senso che il serving a ah, ma no, funziona se non è funzione della c'è c'è testo, no. c'è la rotazione la c'è il c'è la c'è la No, no. neanche la rete. Neanche c'è la c'è Neanche, neanche la c'è io per anni per anni ho usato le alette di 6 Mandi che mi regalava, come gliele regalava 80 lui, lui me ne regalava un pacchetto a me e ho sempre usato la alette sinistra, il mio mancino, e ho fatto a volte anche più punti di lui. Quindi, parliamo dei filmini. Certo, anche abbiamo anche spacciato questo mito. E poi, come avete dato 15 giri alla corda? Questa non si muove più neanche se piangete cinese, una volta che è inculcata. Quindi giratela come volete, come vi è comodo, come avete... Io giro il serving così e poi la porta la rotolo così, punto. Poi non sto a guardare, anzi lo faccio proprio al contrario, effettivamente, perché poi il gruppo grosso ce lo dico, quindi alla fine è esattamente al contrario. Incredibile! Funziona! Poi inclinazione, dritte, inclinate. Io ho sempre messo Esatto. Perché non ha, ha poco, anche se senti che lo spin-off ha un significato. cosiddetto spin-off. E i compoundisti si sente questa storia dello spin-off che ha un senso. In effetti non è mai stato da nessuno. Solo Sotto insiste su questo fatto che lo spin-off è meglio, ma più sul fatto che male non fa. Lo è Qui alla fine male non fa. Lo spin-off sarebbe la tosia. Però gira troppo piano per avere un significato. Per avere un significato la rotazione della freccia dovrebbe avere una grande rotazione in modo da aumentare. Faccio un passo indietro. Sapete perché si usano le canne rigate nei fucili di precisione? rotazione. Per che fare. Sì. Per? No. Effect, detto la tua È da No? Un pochino. te? Devo uscire il prodotto da rotare No. no, no? no. no. Ah, sì. Ma sì, ma non è quello. Perché è vuota eh il proiettile, ma c'è un eh po' vuoto, io No, so ehm. Perché <ride> il proiettile è uno giva? Sì, sì. È uno un La rotazione ad alta velocità sposta la massa in avanti il centro di massa lo sposta in avanti, la rotazione. Se no, si ribalterebbe. Si ribalterebbe, esatto. L'ho detto in... Dove non c'è la... la, la <ride> le cani non sono legate? Le cucina da eh, okay. Dove fanno okay. la bella spalla rotonda, che non me ne frega niente se si ribalta. Okay. Okay. ok? Però ci vuole alta velocità. La freccia ha una velocità irrisoria. Non ha nessun significato che giri o che non giri. Se gira, male non fa. Cuore non vuole. Però. Quindi anche l'indignazione delle pinù. Io consiglio: perché nessuno mi ha mai spiegato bene, in modo da convincermi, che abbia un senso inclinare. Sì, non lo nessuna parte. Vabbè, magari se mi convincono sulla terra piatta non mi hanno convinto sulle scie chimiche neanche Gli <ride> <ride> ha no, io... no, detto così. Sì, io mi ha detto no, cioè, no, allora, mi detto mi ha mi ha detto Allora, ha detto mi ha detto mi ha mi ha detto mi ha mi mi mi mi sono tre, tirano le sue specie di marmo, allora a quel punto lì vabbè, le incrino a visto che già avevo il pediatore che avevo Ho cominciato un po', allora scontro quel mio, e il mio non è molto, che è più però sul non vuoto vedete che visivamente aveva un puro migliore, <ride> non cantavo se si sentiva la voce scusate <ride> questo lo taglio non lo faccio vedere scusate tornavi non è riuscito a scrivere Ragazzino, il massimo che può tirare sono 18 libri ma non c'è la freccia che guardare. come fanno? Questo ragazzino? intanto fallo tirare con le frecce in carbonio e in alluminio. Non Mi diciamo. ha detto che devi, cresce, fa, cresce, che devi farlo a tirare, se non fa le gare, fallo tirare con le frecce che stanno Non, se fare, non, non, la non riesce a farlo perché devi usare le frecce di legno. Ho capito, quando fa le gare, uh -huh. se, eh, se non ci pinga, se non punta a dove, dove tira, eh, aspetta a fare le gare. Quando non farà le gare mm. comprerai le frecce lunghe abbastanza quando non, abbia no, non, non abbiano lo spine adeguato. Comprano anche a poco, vai su Aliexpress Express, cazzo, Non ha importanza che non siano spinate perfettamente, adesso lo vediamo. tu incredibile. Sì, Da mm. poco. Quando l'imperfezione dell'arciere è superiore all'imperfezione del materiale, l'imperfezione del materiale è grande allora, anche frecce non spinate ma di, comunque di flessibilità adeguata messe e costruite opportunamente quindi con, con la lamella perpendicolare adesso vediamo Mettiamole frecce, mettiamo le frecce teniamo le lunghe lunghe finché basta le facciamo tre, lui a quanto è lunga? 25 po' teniamole 30 okay. se ha poche libbre. ci sono un po' da 25 libri in su i globochini esistono sono soldi un po' buttati, perché dopo un po' sono buttati. Perché non si possono cambiare i fettetti, quello che dico. l'O boh è l'ultima cosa a cui io devo... A te, tirare con lì, questo Eccola qua, vediamo. La piega. Questa è una freccia di spine, vedete che quando ruota intorno all'asse ci passa in modo adeguato. Senza ovviamente quindi, questi tipi di arco sono quasi d'obbligo, anzi, sono d'obbligo, anche se non sono obbligatorie. La rete naturale: perché la rete naturale? le reti naturali perché eh, provocano molto dell'interferenza piegandosi all'alto quindi anche se tocca su una finestra con la rete naturale eh certo, è certo non è trascurabile l'interferenza arrivo subito decidusite Parlare. la freccia corretta è probabilmente quella che vuole meglio ma di sicuro la scelta è quella che impatta dove si mira la ricerca viene fatta in base ai libraggi indicati dal produttore di frecce direttamente questo 10-15 libri in più rispetto alla potenza sviluppata dall'arco per chi ha lunghi lunghi e 5-10 in meno per chi allunga poco ma ovviamente bisogna provare Normalmente le frecce vengono vendute non a spine ma a livaggio. Ci sono frecce da 50 lire, frecce da 40 lire, frecce da 30 lire e voi tenete conto di questa e già non ho sbagliato di tanto. Un negoziante mi ha dato delle frecce adeguate a mi Il risultato mi tagliamo le mani. Eh sì, certo. A fine eh da solo sì. le ho passate tutte, 5 bisogni allora il materiale migliore è sicuramente il cedro che non c'entra niente col frutto il cedro è una conifera, con il pino e la bete ok? Quindi per conto ci sono tranquillamente anche frecce, il pino e la bete il pino bete. costano meno e per iniziare ci sono su AliExpress, vendono le, delle aste decenzi intorno ai 3 euro 2 euro e 50 1 so se cioè, si può fare punte a vite 80 o 100 grammi e la sezione normalmente è questa 5 16 11 32 24 64 ve 24, le dimenticate e normalmente sono, si usano i 5-16 e gli 11 32 che è la sezione della freccia. Okay? Sì. Sì. Sì. Mm. Coche coniche si possono anche montare degli unibushi eventualmente, ma normalmente si sì, inseriscono, c'è cioè un una specie di matita di questo, da fare il cono e poi si sì, inserisce la poco. Anche qua ovviamente i dettagli contano, man mano che è la vostra precisione nel mettere la coca Potete comprare le aste già selezionate oppure selezionarle voi. Quindi dovete pesarle, controllare la determinità su un piano. Normalmente eh, c'è un piano in cui potete fare rotolare la freccia vi accorgete e poi controllare lo spine con questo apparecchiattino che non è altro, avete un peso e c'è questo orologio che vi dice, vi dice qualcosa, non vi dice lo spine ma dice qualcosa e controllate che siano tutte con la stessa piegatura, dopo aver controllato prima pesatura e l'infinità, dopo controllate lo spine e poi fate la prova del ragonto. lo per... Per... Per... Per... per il resto vado le stesse regole dell'arco nudo con spennato carta lateralità per sempre sotto spostamenti del paese e sapete benissimo che possiamo anche ruotare l'arco per far andare le frecce a destra eventualmente ma normalmente quello che adora gara Considerazione finale, è bene ricordare che in balistica il danno non viene dall'entità del disturbo ma dalla incostanza che ha origine nella complessità del sistema. Un bottone ammortizzatore può essere controproducente se la rigidità della freccia è già ottimale. Un resto tecnologico nelle mani di una cena mediocre non dà risultati migliori di quelli che otterrebbe un semplice appoggio da lombardo. Il vero miglioramento qualificante è la costanza dell'esecuzione. Ok? Poi quando faremo poi un, un corso solo sul tradizionale. Potremo, io porto anche gli archi, potremmo fare le prove possiamo fare le prove delle frecce sapete comunque che le frecce eh, hanno una lamellatura quindi nel posizionamento della cocca non possiamo metterla a casa ma dobbiamo sempre metterla in modo tale che la lamellatura sia orizzontale perché lo, quando l'abbiamo Qua, qua il peso l'abbiamo messo con la lamellatura in questo senso ok nel senso dove effettivamente dovrebbe essere più rigida mai con la lamellatura in questo senso e quindi la cocca va poi messa di conseguenza ah ce l'ho il primato ce l'ho ce l'ho Eccolo qua. Non mi ricordavo. Scusa Peruscio. Voleva chiederti cos'era la natura. <ride> stiamo, oh, no, cavolo, come mai non viene? Eccolo qua, eccolo lui. <ride> È stato cinque volte campione del mondo. <ride> Negli Stati Uniti ha vinto un sacco di soldi e dopo, che soldi? soldi, soldi. è un po eh? <ride> <ride> no, okay, non mi eh. okay, se... ricordo, sì, non mi ricordo. Che era. Che non Che <ride> era. Vedete, è come l'arco era stretto, perché l'uomo prevede di lo stretto. Però questo è un super, un grande, Dave Wallace, è, è veramente stato uno dei più fortissimi. Noi lo rivediamo. Ho messo in lupo. Guardate come va in ancoraggio. Guardate la mano che stringe l'arco. A volta mano rilassata e guardate dove come il punto di spinta come messo, eh? non muove, vedete che la testa non si è mossa esattamente come una cosa. Se guardate la faccia di quello dietro come c'è rimasto no. ok facciamo 5 minuti